Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi dico solo una cosa ragazzi, mettetevi comodi e preparatevi a qualcosa di incredibile. Il cinematic video che andrete a vedere è registrato ovviamente con lui il DJI FPV, uno dei miei droni preferiti, lo ripeto sempre perché ragazzi è così, è tanta tanta roba. E il cinematic video che andrete a vedere oggi probabilmente è il miglior cinematic video che ho fatto con lui il dji fpv perché è davvero è stata un'emozione volare in questa location che non potete immaginare e quindi cercherò di trasmettervela perché è questo lo scopo poi dei cinematic video trasmettere emozioni e qua io ho fatto praticamente 15 minuti intensissimi ho usato due batterie e sono stati 15 minuti eh, davvero mozzafiato in certi momenti mi mancava l'aria per come eh, ero emozionato e allo stesso tempo eh, agitato perché comunque eh, stiamo volando con un drone che costa parecchio quindi c'è sempre un po' quell'ansia eh, da fare il danno però è sempre una scarica di adrenalina incredibile quindi ragazzi quindi ragazzi quindi ragazzi mettetevi comodi risoluzione di YouTube a manetta e guardatevi questo cinematic video e se doveste piacervi, come al solito un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler di quello che arriverà qui sul canale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 mm <laughs>